Ho deciso di iniziare oggi. Devo smettere di procrastinare. Ieri sera ho trovato uno di quei libri di autoaiuto che alcune persone trovano utile. Penso che uno dei modi più intelligenti per procrastinare sia leggere materiale su come non procrastinare. E questo mi ricorda quello che mio padre mi diceva. Prima che tu ti preoccupi di fare qualcosa di giusto, preoccupati di non fare qualcosa di sbagliato. Ultimamente me lo ricordo ogni giorno. Comunque l'autoaiuto in qualcosa mi ha aiutato. Sto per darmi una sistemata. Qui inizia la mia testimonianza, con la vaga speranza che un giorno qualcuno la leggerà. Giorno 1 è ormai implacabile l'ondata di cannibalismo che ha investito tutta la costa orientale. Pese a che il governo nazionale ha assegurato tener il controllo della situazione, Madrid è una di delle capitali caídas. We have no hope. We are just Giorno 2. Sono le 5 del mattino. Mi sono appena alzato, anche se non sono sicuro di essere sveglio. Forse sto sognando di scrivere queste righe, o forse no. Per quanto questa umanità fosse logorata, di certo non meritavamo di morire mangiati l'uno dagli altri. Mi manca la gente. Mai avrei pensato di pronunciare queste parole. Sono sempre stato un tipo piuttosto solitario. Ma ora ci sono momenti sempre più frequenti in cui il silenzio comincia ad essere assordante e tra l'essere sordo o pazzo, preferisco il primo. Giorno a te. Fuori si sente solo il vento. Sembra che io sia l'unica persona sveglia al mondo. In effetti sono l'ultima persona al mondo. Eleonora mi ha sempre detto che amo essere al centro dell'attenzione Forse aveva ragione Non la sognavo da molto tempo La mia mente si rifiuta di conservare a lungo il ricordo dei sogni Ma è impossibile cancellare il ricordo dell'ultima volta che l'ho vista Mentre si truccava di fretta in qualche secondo Ma poi trascorreva i soliti 5 minuti buoni cercando prima le chiavi Poi usciva, per poi tornare qualche istante dopo Perché aveva dimenticato o il telefono o il portafoglio ma che valeva sempre una scusa per darmi ancora un bacio. Giorno 4 Quando un giovane uomo compie 15 anni, i suoi genitori gli danno un quaderno, come questo che ho qui accanto a me, e la tradizione dice che da quel momento in poi, ogni volta che vivi qualcosa di veramente intenso lo devi scrivere. Ho scritto a sinistra quello che mi è piaciuto, e a destra quanto tempo è durata quella gioia cose del tipo il giorno in cui mi sono innamorato per la prima volta e anche quanto poco è durata quella passione ora mi rendo conto di quanto sia complessa la vita quello che ho sentito ieri era eterno, oggi è solo un momento e oggi le cose non sono cambiate molto o sono cambiate molto, non lo so quello che so è che non mi fiderai più della carta dopo quello che è successo scrivere su questa macchina mi permette di tornare indietro e correggere gli errori non così nella vita giorno 5 un nuovo giorno, la stessa routine caffè e un giornale lo stesso giornale ogni giorno non riesco a smettere di leggerlo e ricordare mio padre e con lui la sua frase è che qualcosa di semplice come prima di preoccuparti di fare qualcosa di giusto preoccupati di non sbagliare avrebbe potuto prevenire la peggiore catastrofe che l'umanità ha mai subito e pensare che per un così piccolo e stupido difetto di battitura si è verificata una tale catastrofe